Ogni giorno si produce un bar. Per esempio, non finiamo tutto il cibo che cuciniamo. Oppure dimentichiamo di mangiare il cibo che acquistiamo. Molte, Molte persone, persone non acquistano, acquistano frutta, frutta, per tutte verdura Che diventano rifiuti solo perché non hanno un aspetto perfetto. E naturalmente ci sono parti di cibo che non possiamo mangiare, come ossa, usci d'uovo, d'arancia Quando ero bambina, seppellivamo tutti questi rifiuti alimentari in una fossa nel campo e dopo pochi mesi diventavano un composto nutriente che usavamo per fertilizzare i campi. Questa è una compostera domestica che può gestire solo piccole quantità di rifiuti organici, per esempio per una famiglia. Infatti questo processo richiede settimane o spesso mesi e quindi per una grande comunità non è appropriato. Quindi molto spesso si gettano i rifiuti alimentari nelle discariche dove decompongono e puzzano. Più grave ancora, quando il cibo si decompone in condizioni non ideali, vengono rilasciati gas che aumentano il riscaldamento globale. Immagina quindi se avessimo un modo per accelerare il compostaggio. Immagina, se anziché, compostaggio. Settimane e mesi. Immagina se anziché settimane o mesi potessimo compostare correttamente in un lasso di tempo più breve. Il compostaggio accelerato era esattamente l'argomento del progetto ResiFac. un progetto di ricerca sviluppato dal Dipartimento di Chimica dell'Università della Calabria, in collaborazione con un'azienda calabrese, Ecologia Oggi. Questa è la storia raccontata dal libro. Una storia che ci fa vedere come la scienza chimica, come la ricerca, abbiano saputo trovare un modo per accelerare il compostaggio, far passare questo processo da settimane e mesi a sole otto ore. Come hanno fatto? Come hanno fatto? Come, cosa hanno pensato? Come fanno gli scienziati a trovare soluzioni così sorprendenti? A problemi così grandi? fatto questi ricercatori questi utilizzare a utilizzare proprio ciò proprio che hanno scoperto nei loro laboratori di chimica per creare un impianto in cui si possono compostare eh, enormi quantità di rifiuti, ovvero quelle provenienti da intere città in solo otto ore. Ed è questo l'argomento di questo libro, cioè come è possibile aiutare la natura ad accelerare questo processo naturale e quindi a ridurre la sostanza Pazzatura, cioè trash, in qualcosa che noi possiamo considerare un tesoro, in un treasure. Questo libro racconta la storia di come gli scienziati abbiano cercato e trovato una sostanza chimica da aggiungere ai rifiuti alimentari e che in sole 8 ore e senza produrre i gas tossici trasforma i rifiuti alimentari in un compost che eh, non solo non è maleodorante, ma è altamente nutriente per le piante. Questo libro è anche insolito per almeno sei motivi. Prima di tutto, la storia è insolita. È un racconto della trasformazione di rifiuti alimentari, spesso considerati spazzatura, in compost, che è un tesoro. Ci sono molti libri sui tesori, ma pochissimi libri sulla trasformazione di rifiuti alimentari in tesori. Secondo, questo libro descrive la vera storia di come i scienziati come chimici, biologi, matematici e ingegneri abbiano affrontato insieme un unico problema e quindi imparerai a pensare come loro e quindi a risolvere dei problemi in modo scientifico, matematico e usando la logica. Terzo, non ci sono testi da leggere, ma solo attività da svolgere. In effetti, mentre completerai ogni attività, scoprirai il pezzo della storia e vedrai come hanno lavorato questi ricercatori. In quarto luogo, questo è un libro misto. Quindi, per completare alcune delle attività in questo libro, è necessario utilizzare un QR code reader e andare online per svolgere un'attività interattiva Guardare il video, ascoltare le istruzioni, disegnare e anche giocare. Quindi sii pronto non solo con la penna e la matita, ma anche con il tuo smartphone o tablet. Numero 5. Le illustrazioni di questo libro sono originali, create da una vera artista. In effetti, non si trovavano facilmente opere d'arte sui rifiuti alimentari ma viodoranti e sugli esperimenti laboratoriali. Infine, questo libro è in inglese. In questo modo imparerai non solo a conoscere il valore dell'influenza alimentare, a lavorare e ragionare come scienziati ingegneri, ma migliorerai anche il tuo inglese e sarai in grado di usarlo per parlare di questioni complesse e socialmente importanti che riguardano tutti noi. Questo è quindi un libro di attività. Non ideale per la lettura prima di coricarsi, ma certamente ideale per pensare e imparare e lavorando da solo o insieme ai tuoi amici e compagni di classe. Divertiti. Divertiti. Divertiti. Divertiti. Divertiti. Divertiti. Divertiti.